Bentornati su MyFootballJersey. Quella che vediamo oggi è una maglia pre-gara del Barcellona per la stagione 22-23 in versione FAN. Questa maglia pre-match del Barcellona per la stagione 2022-23 è prevalentemente di colore blu. Sistema del club, Swoosh Nike e Sponsor sono di colore oro sabbia. La particolarità di questa maglia è la striscia multicolore che parte dalla spalla destra e taglia la maglia in diagonale. La maglia FAN è la versione pensata per i tifosi e ha una vestibilità più comoda. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100% ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica, un ulteriore passo di Nike del club, verso una produzione più sostenibile e attenta all'ambiente. Wow, la maglia è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle, devo dire che in foto non era bella tanto quanto dal vivo, che secondo me è spettacolare. Qui in alto vedete il costo? Vi ricordo che include anche le spese di spedizione, quindi molto basso e conveniente.